Nba, New York Knicks e Carmelo Anthony separati in casa L'ultimo caso della Offseasonba continua a scuotere l'ambiente dei New York Knicks. La franchigia della Grande Mela e il suo giocatore più rappresentativo, Carmelo Anthony, sono ormai ai ferri corti mesi. Invitato più volte a cercarsi un'altra squadra, in particolare sotto la gestione di Phil Jackson, il prodotto da Siracusa è attualmente ancora un componente del roster della franchigia del Madison Square Garden, ma la sua testa è altrove, al Toyota Center di Houston. Secondo quanto riportato in questi giorni da Frank Isola di USA Today, Melo è mentalmente già a Houston. Ed è convinto che la trade con i Rockets possa concretizzarsi già entro lunedì. Non una data a caso, perché proprio lunedì 25 settembre ci sarà il media day delle Franchigiba, che apriranno le proprie porte alla stampa per la presentazione delle rispettive squadre, iniziando contestualmente il training camp che condurrà al tip-off della regular season, previsto quest'anno per il 17 ottobre. Con anticipo di un paio di settimane rispetto alla tradizione per diluire un programma ritenuto troppo fitto dallAssociazione Giocatori. E se Anthony si vede lontano da New York, i Knicks non sembrano daltronde affatto convinti di puntare sul loro numero 7, sparito non solo da qualsiasi promozione per la stagione pronta a partire ma neanche mai menzionato dai membri del front office per quanto riguarda il futuro della squadra. Anthony sul piede di partenza dunque, come confermato dalle parole del general manager Scott Perry, contenute in un messaggio prestagionale postato sul sito ufficiale dei Knicks. Non ci sono scorciatoie, il monito dell'ex Sacramento Kings in vista dell'inizio della stagione, ripresentare i Knicks come una contender per il titolo richiederà un processo da eseguire passo dopo passo. Lungo il cammino, il programma necessiterà anche di pazienza, per la maturazione dei nostri giovani, come Christophe Sports ingis. Timar Davai Lunga R, William Hernan Gomez, Frank Tilichina e Ron Bacher. A prima vista, Lmba è una lega di stelle, di tiratori da tre con lungo range, di grandi saltatori, di superatleti velocissimi. A volte può sembrare un gioco che esalta le individualità sul collettivo, come una competizione tra giocate dei giganti. Ma si tratta solo di un'illusione, perché in questo gioco niente accade senza che sia una lotta senza quartiere per prendere un rimbalzo in mezzo a uno stuolo di avversari, senza giocatori che leggano le difese rivali e trovino l'uomo aperto, senza un gruppo affamato e pronto a una coraggiosa difesa. Questo è il discorso motivazionale del nuovo general manager dei Knicks che ancora una volta non menziona Anthony nei programmi per il futuro. Se Houston pare nettamente avanti nella corsa ad accaparrarsi le prestazioni sportive di Melo, rimane tuttavia il nodo relativo al contratto di Rihanna Anderson, oltre 60 milioni nei prossimi tre anni, che New York non è disposta ad accollarsi. Ecco perché i Rockets stanno cercando con un'insistenza una terza franchigia grazie alla quale chiudere l'affare. Qualche settimana fa si parlò dei Bilbao Bucks e di Jabari Parker, ma qualsiasi discussione non è però sfociata in nulla di concreto. Secondo quanto riportato ieri dal New York Post, i Knicks potrebbero alla fine anche bypassare l'opzione Houston. Con Mike D'Antoni, ironia della sorte, a fungere da intermediario nella trattativa, sfruttando l'interesse di altre squadre per il loro numero 7, dai Portland Trailblazers ai New Orleans Pelicans, passando per gli Oklahoma City Thunder, sono queste al momento le franchigie davvero in su Anthony. particolarmente suggestiva la pista che porterebbe Carmelo a Rip City, alla corte di Terry Stott se al fianco di Damian Lillard e C. Lungham Column. Il leader dei Blatzers, nativo di Oakland, non ha mai nascosto durante l'estate di aver provato in più occasioni a convincere Antonio a raggiungerlo in Oregon, nonostante la prima scelta dell'uomo da Siracusa continui a rimanere Houston. Ora però Portland potrebbe mettere sul piatto un pacchetto di giocatori tra cui Markles, nome gradito al front office dei Knicks per sbloccare la situazione. Perché ciò che è certo è che in un verso o nell'altro la contrapposizione tra New York e Anthony non può più durare oltre. Da lunedì si torna a fare sul serio e avere in spogliatoio una stella con il broncio sarebbe controproducente per tutti.